ciao e benvenuti in un nuovo video allora oggi vi parlo di un po di prodotti per capelli di vari brand tra cui Shampora e pomelo dunque Shampora, che è il primo che ho qui davanti questa è la box eccola qui ed crea trattamenti personalizzati per i capelli con eh, tutte le tipologie di necessità di richieste quindi per tutti i tipi di capelli si può decidere di realizzare una box che contiene diversi tipi di ad esempio, shampoo balsamo la maschera il trattamento le tinte eh, qualunque trattamento compilando un Questionario per capire quali sono i prodotti più adatti alle proprie tipologie di capello ed anche il colore che si desidera avere: se si vuole la tinta ed è qual è il colore eh, originale, quali sono i colori più adatti alla nostra tipologia di anche di viso, comunque per restare su un eh, tipo di colore adatto a noi, se preferiamo un tonalizzante piuttosto che colorare, e la copertura dei capelli bianchi: si può davvero personalizzare tanto si può scegliere eh, ad esempio se avere acquistare i prodotti singoli oppure se avere una box periodica che possiamo scegliere noi eh, quanto, ogni quanto tempo riceverla si possono modificare i prodotti ad esempio una volta potete scegliere lo shampoo, il balsamo, l'altra la maschera, un trattamento si possono cambiare e sono sempre personalizzati Okay. L'avevamo già ricevuto dei prodotti di shampoo, ma non avevo capito anche perché non me era stato spiegato ehm, Come era questo trattamento e adesso invece l'ho capito Allora intanto info box perché ho uno sconto per voi valido senza scadenza 8 euro di sconto sul vostro primo acquisto ed è senza spesa minima Trovate il link nell'info box per andare direttamente ad eh, applicare lo sconto se non mi seguite, anche sulle storie in evidenza di Instagram c'è sempre il link cliccabile per andarci direttamente. Normalmente eh, nell'info box, box qui su YouTube se, guardatelo sempre perché ci sono sempre gli sconti attivi. Quelli sono gli sconti senza scadenza. E Mentre quelli che hanno uno sconto maggiore, solitamente che hanno una scadenza, sono nelle storie di Instagram perché lì è più immediato e posso toglierle quando è scaduto. Allora... Iniziamo a vedere i prodotti perché ho compilato il questionario online sul tipo di capelli ed hanno inviato questa box. Intanto la prima cosa che vedo è la borsa, molto carina, le borse in tela sono sempre molto utili e dopodiché vedo dei prodotti di cui c'è proprio il mio nome sopra, quindi sono proprio personalizzati. E in alcuni c'è il nome, in alcuni soprannome che oltretutto eh, l'hanno immaginato loro che fosse così, va bene, ci sta ci sta, ci sta stavo guardando, sì in alcuni nomi, in alcuni soprannomi c'è anche differenza di colore quindi ed è, se non vogliamo leggere cosa è ed è comunque sia c'è ok, li ho trovati più mostrabili, comunque sia c'è differenza di colore partiamo con lo shampoo che è uno shampoo ah non vi ho detto quando scegliete il nel questionario che comunque fate prima a guardare attraverso il link potete scegliere anche la profumazione che preferite tra vaniglia cocco fiorito ed è eh, quindi anche questo è una cosa importante allora stavo leggendo eh, 250 ml c'è anche una data di scadenza, perfetto partiamo con lo shampoo che è questo che è proprio chiuso, sigillato e vediamo mm. Mm. Avevo scelto vaniglia ed effettivamente sa di vaniglia, non tantissimo devo dire, ma sa di vaniglia. Allora, per caso, i capelli bagnati? Ok, questo è lo shampoo, un 250 ml personalizzato. E vi mostro anche il balsamo, eccolo qua, eh, sempre un 250 ml. Vediamo se questo. Allora, se volete un profumo forte di vaniglia, no, magari con eh, durante l'uso durante, durante sotto l'acqua si sente di più. Poi abbiamo un live in questo: dopo il balsamo, tamponare i capelli per eliminare l'acqua in di eccesso, distribuire una noce di prodotto su punte e lunghezza e procedere all'asciugatura. Io ho scelto comunque prodotti per capelli eh, fini senza volume soggetti e sedaneggiati con doppie punte e, e colorati ok che è questo sempre un 250 ml il profumo è il solito il profumo è il solito e poi altro prodotto eccolo qua active water questo è uno spray da 100 ml Agitare bene prima dell'uso, vaporizzare su lunghezze, 1-3 anabolizzazioni, per massimo tre volte al giorno, Su capelli puliti che non, non lascia residui. Questo è un volumizzante, ecco effettivamente è uscito per capelli fini, oddio, il colore po giallo non lo so proverò e vi farò sapere e invece una cosa che aspettate che me lo asciugo una cosa che ho già provato e vi posso dire mi piace assai è la tinta anche queste cose la tinta per capelli e ho scelto un altro colore perché quella su è di un colore ma io ne ho scelto un altro questo è il chocolate dark blonde che dovrebbe essere un 6.7 e mi piace questo tipo di tinte biondo scuro cioccolato perché adesso l'apro si può scegliere come archirla quindi all'interno della confezione riuscirò mai ad aprirla ed potete scegliere se avere anche un booster da mettere dentro la tinta nutriente ed è quello non mi ricordo, c'è cioè, nutriente, rinforzante, protezione, ce n'erano tanti. Adesso andiamo a leggerlo che facevo prima. Questo è il set, vedete? Questo è la colore, questo è ovviamente il developer, lo, la crema ossidante, questo è da 20 volumi. E qui abbiamo i guanti e i booster da mettere direttamente dentro al developer. Quindi è soften, you are olio booster, mm, olio morbidezza, additivo per tinta. È proprio detto e poi azione idratante, sempre additivo per tinta, idrati. You quindi per andare ad aiutare i capelli a non danneggiarsi troppo durante la tinta e queste devo dire che sono belli coprenti, coprono bene i capelli bianchi non colano, non puzzano ed è, mi piace, mi piace molto come tinta ha un prezzo un po' è un 60 ml al prezzo un pochino è eh, alto devo dire per una tinta però con l'abbonamento periodico si risparmia qualcosa da fare ogni tanto quando vogliamo fare ad esempio una tinta completa quindi non il ritocco della ricrescita o dei capelli bianchi ma una tinta completa da fare ogni tanto ci può stare devo vedere se c'è qualcos'altro ehm capelli mossi medie le spalle colore con i booster ecco qua e 35 minuti il tempo di posa comunque c'è più scritto perché partivo da un cioccolato e vado al var varadero blonde che è un 67 perché mi sembrava troppo troppo allora Mettiamo via shampoo che vi ricordo che c'è il codice sconto per 8 euro sul vostro primo ordine senza acquisto, spesa minima, mettiamo via tutto, comunque sempre il link nel box di informazione e passiamo a un altro marchio che mh, non conoscevo, non mai conosciuto, ma aspettate perché sono due scatole, non so perché altro marchio bello famoso per i prodotti per i capelli questo è pomelo pomelo ha dei trattamenti mirati per i capelli anche in questo caso potete eh, scegliere i prodotti singoli oppure una box e con diversi prodotti ad esempio questo non è, è un abbonamento quindi potete sceglierli ogni volta ovviamente più prodotti scegliete maggiore sarà lo sconto Dunque, intanto, sembra che il prezzo iniziale di questi prodotti sia elevato. Sì, trovo che sia molto elevato. La qualità c'è, però il prezzo è molto elevato. Ma attenzione, perché spesso e volentieri ci sono dei codici sconto, comunque ve li lascio anche qui, dove su una spesa di, ad esempio, 145 euro, coupon sconto di 100 euro. In questo caso è... Per diversi prodotti è un prezzo più che ragionevole quindi sembra elevato. Se acquistate pochi prodotti con lo sconto e poi con il coupon, che è sempre 100 euro a volte su una spesa di 45, una volta su una spesa di 50. Ed è 150 euro o 145 euro vi scontano 100 euro. In questo caso, spendere 45 o 50 euro mi sembra una cosa un po' più eh, seria. Allora, io non capisco, sinceramente. Mm perché sono in due box perché sono diverse linee sto cercando di unirle un po' io ok allora partiamo oddio che rumore che faccio partiamo con questa perché abbiamo vanilla dream repairing shampoo con vaniglia e cacao confezione da 200 ml e super riparante che lascia i capelli più luminosi facci da pettinare ok questo abbiamo detto che è lo shampoo ok come faccio a sentire il profumo lo devo aprire non ero preparata a ciò come si aprono queste meravigliose confezioni penso che vi metterò in pausa un secondo e poi dopo <ride> Sto cercando di aprire con un'altra confezione ok basta vi metto in pausa ed è sentiamo ari eccoci allora ha un profumo buono non so tantissimo di vaniglia però buono dolce e della stessa linea c'è anche il conditioner quindi immagino che sia sempre il, il, il nutriente altamente nutriente riparatore per capelli secchi e danneggiati lasciare agire per 2-5 minuti ok questa linea fucsia la proverò perché mi incuriosisce e sempre della linea fucsia perché qui va tutto a linea esatto. c'è anche questo prodotto che è vaniglia elixir air serum con vitamina E 30 ml un mix di oli super nutriente con rosa canina e vitamina E. Applicare una o tre gocce sulle punte dei capelli asciutti e umidi e procedere con lo styling. Ok, andiamo a vederlo. Bello, bello il fatto anche che sia a diversi colori in base al trattamento in modo che uno possa anche ad esempio mixare i trattamenti. È trasparente. non sa di vaniglia però ha un profumo che mi piace devo dire che mi piace a questo punto del video mentre io cerco di rimettere a posto leggermente i prodotti fatemi sapere se avete provato questi trattamenti e come vi trovate perché intanto io ho trovato anche questo che non è proprio fucsia ma è sempre da vanilla vanilla Boost repairing eye treatment sempre con ma perché dice vanilla poi cocco e mandorle. va bene ecco perché non sa di vaniglia trattamento per capelli formulato con il nostro mix di oli personalizzati raffreddare in frigo per 10 minuti prima dell'uso applicare una nocciola di prodotto sulle lunghezze e sulle punte lasciare agire per 30 minuti quindi lavare con shampoo e balsamo come di consueto sapete che questo è curioso da provare quindi prima in frigo, poi un trattamento prima del, prima del shampoo e balsamo. Ok. Ingredienti sono solo ingredienti vegetali, cosa che mi piace cosa molto importante per questi prodotti. Non lo conoscevo, non ho tutto questo tempo per i trattamenti, ma sono curiosa di provarlo. Ok. Finito con vanilla, andiamo con un'altra linea. Cosmic Cleans Color Lock. Ok, questa è la linea viola. Shampoo e balsamo che immagino che protegga il colore e dal calore. Realizzato con fico d'India e vitamina B5. Dona ai capelli una vitalità cosmica. Ok. per completare con il balsamo, mi piace già di più anche il fatto che abbia delle confezioni apertura più semplificata rispetto a quell'altra perché voglio sentire il profumo ovviamente buone. sa di sapone classico effettivamente non dice di avere un profumo particolare poi andiamo avanti con un'altra linea questa è blu ok bambù defense deep cleansing shampoo con acqua termale e acai e shampoo a base di minerali con un altro potere detergente realizzato con acqua termale di bambù akai e zenzero e cosa fa questo e deterge pulisce si sì, pulisce il cuoio capelluto e acqua sì, ok ok e anche questo voglio provarlo e babu defense va a purificare quindi cute e capelli questo ha un profumo di uno shampoo profumo che ho già sentito e di un qualcosa che ho già sentito. Della stessa linea Bambù Detox Dry Shampoo con eh, polvere di bambù da 48 grammi. Mi piace questo perché è una uno shampoo secco senza spray quindi anche per l'ambiente con argilla vulcanica e carbone adatta per capelli scuri. Nebulizza delicatamente il prodotto a 10 cm dalla cute, lascia agire 30 secondi Eliminare il in eccesso, ok. Mi piace che sia per capelli scuri perché solitamente eh, lascia molta polvere bianca lo cioè shampoo secco che invece io utilizzo tanto. Andiamo con l'ultima linea: formata da tre prodotti, Peach Paradise shampoo, balsamo e questo trattamento. Adesso vediamo: allora shampoo nutriente con cocco e proteine vegetali shampoo detergente delicato, idratante adatto a tutti i tipi di capelli con miscela di cocco e proteine lascia i capelli puliti, nutriti senza rimuovere gli oli naturali sarebbe stato troppo bello se io fossi riuscita ad aprirlo subito arrivo ok, a rieccoci, quindi vediamo un po' ho aperto il shampoo è mm. un mix davvero pescato mh, fresco mi piace un sacco poi abbiamo il balsamo che è quindi nutriente balsamo e nutriente lasciare agire due 5 minuti e andiamo col siero da 30 ml split and seal con olio casto e eh, di ricino e squalene cosa dici di fare siero per capelli senza siliconi formulato con olio di ericino c'era scritto dal commercio eco solidale questo siero lavora per combattere i danni e ridurre al minimo l'aspetto delle doppie punte mi piace già applicare una tre gocce sulle punte asciutti o umidi mi piace già e questo lo provo subito è un po denso ha questo profumo fruttato fresco che mi piace un sacco. Allora, a questo punto del video, anche perché sono 20 minuti di registrato ormai, ditemi se vi avete già provato questi prodotti, se Pomelo vi incuriosisce oppure Shampoo La differenza è che Shampoo è completamente made in Italy ed è sempre con gli ingredienti ed è vegetali. Pomelo è made in è realizzato in Belgio. È un marchio usa però realizzato in belgio quindi per aiutare di più il made in italy oppure meno io li testerò mi piacciono questi prodotti fatemi sapere quale vi incuriosisce maggiormente notate la mia meravigliosa maglietta con le mucche ci sta sempre ed eh, niente io spero che sia stata utile vi ho fatto conoscere qualche prodotto nuovo che devo comunque testare anche io quindi vi farò sapere in un video dedicato ed eh, vi ricordo il codice sconto e fatemi sapere se qualcuno avete già provato quale vi incuriosisce maggiormente e basta io vi do appuntamento al prossimo video ciao